Tale quale show 2017, il vincitore è Marco Carta. Le prossime tre puntate, La sfida dei campioni. Tale quale show 2017, il vincitore della settima edizione è Marco Carta. Ora le prossime tre puntate con i campioni delle vecchie edizioni. Tale quale show 2017. Si consacra come vincitore Marco Carta, il trasformista che più ha convinto lungo questa settima edizione del fortunato programma di Rai 1, guidato dall'impeccabile Carlo Conti. Il secondo gradino del podio lo conquista l'eccellente Annalisa Minetti. Il bronzo è invece per l'ottimo Filippo Bisciglia. Si passa la medaglia di legno, portata a casa da Federico Angelucci. A seguire Dario Bandiera con 357 voti complessivi, Piero Mazzocchetti 352, Alessia Macari 316, Valeria Altobelli e Platinette 290 ex equo. Edi Angelillo 274, Benedetta Mazza 254, e Claudio Lippi 248, che chiude in ultima posizione. Il tutto è andato in scena sotto l'occhio clinico della solita giuria, composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sicca. La finale ha visto un quarto giudice speciale. L'attore comico Max Tortor. Tale quale show trionfa Marco Carta, le prossime tre puntate, scontro tra campioni. Proclamato il vincitore della settima edizione, tale quale show non si ferma e tornerà in onda già venerdì prossimo. 17 novembre 2017. Nelle prossime tre puntate si sfideranno i campioni delle passate edizioni, Bianca Azei, Manlio Dovi, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi, e le prime tre donne e i primi tre uomini dell'ultima stagione del programma. Dunque, hai già celebrati i trionfatori passati. Oltre a Marco Carta, fresco titolato, si aggregheranno, Annalisa Minetti, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Alessia Macari e Valeria Altobelli. Per il meccanismo delle quote rosa, Dario Bandiera, Piero Mazzocchetti e Platinette, nonostante abbiamo ottenuto punteggi superiori o simili ad altre concorrenti, sono stati eliminati. Alla corte di Carlo Conti arriva un nuovo giudice, l'annuncio a tale e quale show. Dulcis in fondo, Carlo Conti, appena prima di chiudere lo show e dare appuntamento a venerdì prossimo, ha annunciato che per la gara dei campioni ci sarà l'innesto di un nuovo giudice molto conosciuto, venerdì 17, grande sorpresa. Arriva un altro giudice che riguarda il mio ultimo festival di Sanremo, non posso dire altro. Cala il sipario e rimane l'acquolina in bocca, a chi si riferisce il conduttore fiorentino?.